Un saluto a tutti qui da GoPippo. Allora, oggi vedremo e scopriremo se il nostro tv è abilitato alla frequenza DVB2. Cosa significa questo? Che in questo anno 2021 i canali subiranno un cambiamento. Se il vostro tv non è stato comprato prima del 2017, non vedranno più i canali. Ma niente paura, abbiamo una soluzione. Allora, prima di tutto, scopriamo se il vostro tv è abilitato. Ok, prendiamo il nostro telecomando, accendiamo il tv. Andiamo a inserire il canale 100, quindi 100. In questo caso, come potete vedere, appare questa schermata blu con scritto TEST. HBC main 10 in questo caso vuol dire che il televisore è abilitato a vedere le nuove frequenze questo significa che non avrò bisogno di un decoder e non avrò bisogno di cambiare tv ma facciamo un'altra prova andiamo a inserire 200 ecco in questo caso ritroviamo la stessa schermata questi sono due segnali per capire se il nostro tv è abilitato ma andiamo a fare un'altra prova su un altro tv questo tv che adopero in camera da letto l'ho comprato più o meno nel 2014 quindi in teoria non dovrebbe avere il DVD 2 quindi non dovremmo visualizzare nulla Andiamo a fare la prova Accendiamo Ecco adesso stiamo vedendo Italia 1 Andiamo a inserire il canale 100 Andiamo a inserire il canale 200 nessun segnale anche qui, quindi significa che questo tv non è abilitato e o dovrò cambiarlo o dovrò comprare un decoder ma visto che si trova in una parete non so io come inserire un decoder lo scopriremo ben presto ma veniamo alla parte tecnica, come mai eh, c'è stato questo cambiamento? perché eh, con l'arrivo del 5G degli smartphone hanno bisogno di quella frequenza per poter funzionare quindi hanno lasciato libero quella frequenza eh, esclusivamente per loro quindi la frequenza tv deve subire un cambiamento e quindi hanno cambiato con un altro segnale che si chiama DVB-T2 DVB 2 la spiegazione è molto semplice quindi prossimamente quando il segnale non lo riceveremo più andiamo a cercare qualche eh, decoder magari faremo qualche test insieme quindi accendete la campanella e lasciate un mi piace e sicuramente iscrivetevi al canale così potete vedere i miei video futuri. Quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo alla prossima e ciao!